Ciao ragazzi, in questo video cercheremo di capire meglio il concetto di infinito, o per meglio dire, il concetto di infinito matematico. Facciamo riferimento a un famoso paradosso ideato più di un secolo fa da un grande matematico, David Hilbert, chiamato appunto il paradosso dell'albergo infinito di Hilbert. L'albergo di Hilbert non è come gli altri hotel, infatti è un albergo infinito, cioè con infinite stanze. È Hilbert stesso a gestire il suo hotel e si occupa di assegnare le camere ai nuovi arrivati. In un giorno di alta stagione l'albergo di Hilbert si ritrova al completo, cioè con tutte le infinite stanze occupate. Si presenta però un nuovo turista che chiede di avere una stanza. Hilbert è a conoscenza del fatto che tutte le stanze sono occupate, tuttavia, accoglie il turista dicendogli che gli avrebbe trovato una sistemazione. Com'è possibile? Niente di più facile! Hilbert chiede ad ogni suo ospite di spostarsi nella camera seguente, ossia l'ospite che alloggia nella stanza numero 1 sarà spostato nella stanza numero 2, quello della stanza numero 2 nella stanza numero 3, e così via. In pratica ogni ospite si sposta dalla stanza numero N alla stanza numero N più 1. Siccome vi sono infinite stanze, ogni ospite avrà la propria stanza e saranno tutte occupate tranne la numero 1, che sarà libera, pronta ad ospitare il nuovo arrivato. Così l'albergo è nuovamente al completo. Il giorno seguente arriva un pulmino con sette nuovi clienti. Con lo stesso ragionamento del giorno precedente, Hilbert riesce a trovare una camera per ognuno di loro. Infatti, basta che faccia spostare ogni ospite dalla stanza numero N alla stanza numero N più 7. Così facendo, Hilbert riesce a liberare le prime 7 stanze per i nuovi arrivati. Così l'albergo è nuovamente al completo. Capite ora che qualsiasi numero finito di clienti arrivi, anche se l'hotel è al completo, è sempre possibile liberare nuove stanze semplicemente chiedendo a tutti gli ospiti di spostarsi di un certo numero di stanze uguale al numero dei nuovi clienti. Un giorno però arriva di fronte all'albergo di Hilbert un pullman con infiniti turisti che chiedono di poter avere una stanza. Hilbert non può usare lo stesso stratagemma dei giorni precedenti perché questa volta il numero dei nuovi clienti è infinito. Per poter ospitare gli infiniti ospiti Hilbert ha bisogno di creare un'infinità di stanze vuote, ma com'è possibile, dato che le infinite stanze sono tutte occupate? In pratica, Hilbert chiede ad ogni ospite dell'albergo di spostarsi nella stanza con il numero doppio della propria. Quindi, l'ospite della stanza numero 1 si sposterà nella stanza numero 2, quello della stanza numero 2 nella stanza numero 4, quello della stanza numero 3 nella stanza numero 6, e così via. Dunque ogni ospite si sposta dalla stanza numero N alla stanza numero 2N. Così ogni ospite trova una nuova stanza di numero pari, lasciando vuote tutte le infinite stanze con numero dispari, in cui l'infinità di nuovi arrivati si può tranquillamente accomodare. E l'hotel è di nuovo al completo. Le norme, anzi l'infinita disponibilità dell'albergo, lo fanno diventare estremamente popolare in brevissimo tempo. Tant'è che pochi giorni dopo si presentano davanti all'albergo di Hilbert un'infinità di pullman, ciascuno carico di un'infinità di turisti. Hilbert è consapevole di non poter deludere così tante persone, quindi cerca di trovare una stanza per ognuna delle infinite persone degli infiniti pullman. Fate attenzione! Hilbert assegna ad ogni persona una coppia di numeri. A coloro che già alloggiavano nell'albergo, assegna la coppia 0N, dove N è il numero della stanza dell'ospite. Poi, numera tutti gli infiniti Pullman e su ogni Pullman assegna ad ogni persona il numero del suo posto a sedere. Così facendo, ogni persona è identificabile come la coppia MN, dove M è il numero del pullman e N è il relativo posto a sedere della persona su quel pullman. Ora, queste coppie possono essere rappresentate sul piano cartesiano come gli infiniti punti di coordinate mn. Ogni punto rappresenta una delle infinite persone da sistemare nell'hotel. Quindi, basterà ordinare tali punti con una determinata regola per poi sistemarli nella relativa stanza dell'albergo. In pratica, si traccia una linea che, partendo da un punto, attraversi ogni altro punto una e una sola volta, in modo da ordinare tutti i punti. Sfruttando tale idea, Hilbert assegna la prima stanza alla persona che è rappresentata dalla prima coppia, cioè 0-1 persona che in origine occupava la prima stanza dell'albergo. La seconda stanza va alla persona rappresentata dalla coppia 1-1, ossia la prima persona del primo pullman. La seguente alla persona che è rappresentata dalla coppia 0-2, poi 0-3-1-2-2-1 e così via, seguendo l'ordine definito dalla linea tracciata. Così facendo, ogni persona ha ricevuto una camera e l'albergo è nuovamente al completo. Bene ragazzi, spero che questo paradosso vi sia piaciuto e che vi abbia fatto riflettere su quanto a volte può essere controintuitivo ma straordinariamente potente il concetto di infinito matematico.